Nella nostra cucina non c'è più fiamma, questo è un motivo ancora migliore, a parte la, la, il clima che sicuramente è molto più fresco perché non avendo fiamma si respira un'aria migliore, è meno calda e meno, è meno priva di ossigeno e poi comunque la stessa fiamma può essere pericolosa, però il, il pericolo c'è sempre perché basta versarsi una pentola addosso di olio bollente e il gioco è fatto. Eh?